di economia per i cittadini. Oggi siamo a Bologna con Giorgio Gattei, storico del pensiero economico, presso la Scuola di Economia, Management e Statistica dell'Università di Bologna. Autore inoltre di numerosi saggi, tra cui Storia del Valore e Lavoro, un libro di ispirazione marxista, ed Economisti in equilibrio, uscito proprio quest'anno, un'indagine sul pensiero economico del Novecento. Possiamo cominciare l'intervista. Professor Gattei, com'è nata la sua passione per l'economia e come è cambiato in questi anni da quando ha cominciato l'insegnamento della storia del pensiero economico nelle università italiane? Beh, intanto devo dire che la mia passione non è l'economia, ma la storia del pensiero economico, in cui sottolineo storia, cioè non tanto qual, come pensano oggi gli economisti, ma come gli economisti nel, per, nel percorso degli, degli anni, praticamente due secoli, hanno pensato, riflettuto, sulle condizioni di funzionamento dell'economia capitalistica Ecco, rispetto, e quindi mi sono innamorato, io sono uno storico, ecco, amo leggere i testi del passato, mi interessano di meno i, i, i testi del presente, faccio, di solito faccio una battuta, gli economisti che io considero devono essere morti. Ecco per un motivo molto semplice perché così almeno non mi cambiano le opinioni perché se sono viventi casomai mi metto a studiarne uno che ha una certa posizione teorica e poi mi accorgo che questo ha cambiato idea e io che avevo sostenuto la sua posizione mi tolgo a cambiare tutto quanto cioè, se uno è morto, quel che ha scritto, ha scritto ecco. bene però, appunto, io ho seguito come da storico del pensiero eh, dal Settecento i miei interessi eh, nella, sulla, sulla riflessione economica del passato partono dal Settecento fino appunto alla grande esplosione di scienza economica del Novecento bene, e ho seguito, ma sono prossimo ad andare in pensione ho seguito la vicenda della, della, storia, della storia, del pensiero economico in questo praticamente quasi mezzo secolo e ho visto una cosa molto strana che mi ha molto amareggiato e deluso e cioè questo fatto che quando io da studente ho cominciato a interessarmi alla, alla, alla scienza economica ecco trovavo anche in questa facoltà eh, mi sono laureato in quella che allora si chiamava facoltà di economia adesso è diventata scuola di economia, management e statistica non so quale sia stato il vantaggio del cambiamento di denominazione vabbè, ma tanto è bene, quando ero qui appunto ho cominciato in questa facoltà ho potuto confrontarmi con tante, una pluralità di interpretazioni dell'economia. In questa facoltà quando mi sono iscritto all'inizio degli anni 60 c'erano economisti ortodossi liberisti, tanto per intenderci marginalisti, perché se ne intende un po' di più di scienza economica c'erano economisti keynesiani, c'erano economisti marxisti ecco, e io ho avuto modo, seguendo tutto il corso degli studi, di apprendere eh, tutte le, queste varie le, queste, queste varianti di Pensiero economico, perché ecco, eh, eh, la scienza economica eh, non è uno specchio che riflette il reale, ma è una interpretazione del reale. E questo cosa vuol dire? Che se lo specchio del reale rimanda all'immagine del reale così com'è, Eventuali accentuazioni che so, l'illuminazione, l'angolo, eccetera. Bene, ecco, essendo delle, invece, se abbiamo a che fare con delle interpretazioni, eh beh, il reale che viene rappresentato eh, è diverso a seconda del soggetto che lo, eh, lo interpreta. Insomma, la scienza economica è, non ha una consistenza oggettiva valida per tutti, è, ha una consistenza soggettiva. Le interpretazioni sono le più varie, questo, questo che è importante, mi hanno insegnato allora: era importante eh, eh, conoscerle tutte e conoscerne la variabilità. Ecco, c'è un grande storico economista, e grande storico del pensiero, Joseph Schumpeter ha scritto un'accezionale storia dell'analisi economica in tre volumi interrotta per causa della sua morte la più bella che noi possediamo di storia dell'analisi economica bene, diceva che bisognava considerare tutte le interpretazioni tutte tutte quante nessuna esclusa perché tutte comunque qualcosa di giusto dicevano e l'economista avrebbe dovuto essere il bravo economista avrebbe dovuto essere una sorta di coagulo di tutte le interpretazioni però a condizione che le conoscesse, se non proprio bene, almeno che le praticasse quasi tutte. Ecco, ed ecco è quello che a me è capitato fortunatamente negli anni 60. Cosa è successo da allora dentro le, le facoltà di economia? Ecco, C'è stato un, una sorta di eh, ritaglio, del, eh, una sorta di espulsione progressiva di quelle che non erano le... Interpretazioni ortodosse, quelle maggioritarie, il mainstream, come lo chiamano, la corrente principale, ecco la corrente del Golfo, le altre venivano, sono state lentamente anche in questa facoltà, lentamente emarginate, e così sono state fatte fuori tutte le dimensioni eretiche dal filone principale del pensiero economico. Ecco, e penso, appunto, prima di tutto, il marxismo: il marxismo è stato è stata la battaglia contro il marxismo meriterebbe tutta una storia a sé poi è stato fatto fuori anche quella variante che ho visto nascere all'epoca quando ero studente lo sraffismo la teoria che si rifaceva all'analisi di Piero Sraffa anche questa che siccome era in odore di eh, conflitto tra le classi è stata emarginata ma poi peggio ancora è stato emarginato anche il keinesismo. Ecco, per cui alla fine oggi in una facoltà di economia non si studia Marx, vabbè, subisco, non si studia Sraffa, mm, va bene, ma non si studia, studia neanche Keynes e quindi vengono eliminati degli elementi molto grossi di interpretazione perché quello che hanno raccontato sull'economia Marx, Sraffa e Keynes non è una variante assoluta, sono dei pezzi consistenti del mondo che che, che, che ci sta, che sta fuori, fuori, ecco, che se vengono trascurati possono provocare soltanto dei danni nella interpretazione di colui che volesse mai diventare economista.